Ciao a tutti ragazzi, sono s 4 e siamo in compagnia di Madamarco che naturalmente, come al solito, lui è sempre fermo perché quando registro io lui si deve andarsene via cioè deve andarsene via quindi adesso ci pusheranno e lui non sta facendo niente Oh, sei tornato, vedi perché non parli? Lui non ci sono, ma io sono scemo. Vabbè, almeno abbiamo dei grini. Una roba in più. No scherzo, niente video SMR. Allora... 100 ci sono gli smeraldi, attento sono Perché? Pittivi. Sono cattivi Capisco Ti cioè, vanno nell'inventario e non se ne muovono più andare Tranne se ti ammazzo. Ciao ble. Ciao allora, ma tu Perché? Yeah. Ah perché già ce l'ho che cosa? Eh, mi stavo facendo un'armatura che già avevo a ma i blu non ci sono no oh, perché li ho già fatti fuori mentre tu non eri FK mai... no. in realtà non ci sono mai stati ti ho tira, licita, sono dopo questo sono proprio stupido non ci stavano E eh, questa era per colpa ovviamente. che non ci sei mai poi c'è anche nella chat che non c'era che tu distruggi il blu. Ah, perché tu naturalmente vai a guardare la chat. Normale. Vuoi appena degli smeraldi anche per me? Va bene, mi faccio un'altra spada. Ebbene, per me? No, per me. Ma intanto andiamo a raccogliere anche il materiale dai blu, eh? Ma non so se spawnano, se non ci sta l'isola. Sì che spawnano. Ma andiamo che dai green, magari. I villager non ci sono. I villager non ci sono, ma la roba spawn. Vabbè. Io vado dai green. Vieni anche te? Sì, aspetta sono dai più e io ti ho fatto l'ossidiana così la mettiamo eh no non te la volevo fare la roba te. Ah. eh beh l'ossidiana problema... non la butti via per un attimo mi era sembrato di aver visto un tizio mi hanno visto Vabbè i green ora ci pushano e hanno l'arco Sì l'ho anche io Però con otto frecce Ma i green dove sono? Ho buttato giù E mi ha tolto solo tre cuori Hanno la TNT ho visto Ci vogliono pushare lasciamoci pucciare vai da loro ma io lo non fatto. voglio farmi pushare tanto sono un abissimi è caduto e è uno non skin che è caduto non lo so non ho visto io faccio eh, spade affilate Faccio anche la melata d'oro uh -huh. Tu dimmi se si avvicinano alla nostra base, io vado a prendere In gli In realtà smarali. sono sopra la loro base e li sto sono... frecciando visto un bianco e la cosa non mi fa paura però non mi piace non so se sono morto qualcosa ok si sì. mi si è messo a laggare il mondo comunque ho risotto il letto con la spada in ferro li one shottavo cioè uno l'ho cioè quando tipo ho l'impressione di sciogliere una persona c'è un l'ho ucciso io l'ho amato questo vabbè, a parte che non l'ho neanche ucciso. visto normale che mi ha ucciso questo verde si chiama Terminator mi ha terminato eh, Ma come trappola? aspetta che non sto in base aveva la mela d'oro questo ma se ne è andato? E ora sì. No, all'arco, all'arco, all'arco, all'arco, all'arco. E vaffanculo, mi ha buttato giù. Eh, sì, che ma Gandalf, anche con l'arco, quindi fa pure schifo. Ma allora c'è un blu, blu, blu, blu che stava sparando a me E c'era un bel bianco bel davanti bel. a lui Mi puzza un po' di Timming Verde? Che, che colori? C'era... Boh non me lo ricordo più Mi faccio una mela d'oro perché non si sa mai E faccio anche la Iniziatra o comunque fantastico che se metti la trappola che ti rallenta lo scavaggio poi fai meno a Gps. E quindi se c'è uno pro fa sempre dei GPS fissi che sono abbastanza bassi. Spero che. Ma allora. Sono caduto perché mi ha tippato indietro. Cioè, è il bello che io non sto laggando. Perché che io, io faccio sempre un ping bassissimo. È forte sto Xeorian. Che ne so. Chi è Xeorian? Siamo finendo tutto l'oro. Bisogna andare nelle altre fasi a prenderlo. No, l'ho appena so tutto quanto io perché ho fatto un arco e eh beh dobbiamo andare nelle altre basi no no, no davvero cioè no ma che ma, ma dai ma, ma no ma erano in due cioè i no? verdi ah li fatti fuori i verdi? si sì, due eh, eh, non ti aspettavi eh. no pensavo ci fossero ancora no li ho uccisi beh le, le, le, le ho spammate in malissimo cioè mi sono messo se la l'ho rubata in alto a spammare loro facevano cioè anche stupidi perché facevano pillar li facevo arrivare a una, una grande altezza e li buttavo giù con l'arco anche abbastanza stupidi hai fatto rossiliana, avevi detto 4 eh, solo ce cioè, ne Comunque se ne ho più. Ma uno prima l'avevo quasi ucciso. Cioè senza letto però comunque è molto... E eh ve lo butti giù. Se ci viene a cucire. So, tu fai con due diamanti fai trappo la trappola rallentante fai sempre dei cps molto bassi con quella. E non può romperci il letto. Ma no ma no perché è forte perché è voilà, tipo un botto di vita allora tipo la, la ultra armatura più forte del gioco dubito poverità aspetta quello era obbligo non dubito vabbè è andato il io sto facendo il giro di tutte le basi e vado un attimo agli smeraldi io magari io sono al centro eccolo qua il bianco eh? c'è vado ai diamanti volevo dire oh mio Dio, ma questo serve l'hai fatto talmente male Oh c'è un collegamento con gli acqua dopo ci vado no no no sta pure no madre, ma così quasi si mettono insieme uno davanti non riesco a con l'arco se ci stanno in base dillo No no son che sono che io sono fuori base sai. tantissimo E dopo vado anche dai cioè, blu a farli cioè, fuori No, il blu è forte, facciamo prima fuori xorian Perché se facciamo 4xorian abbiamo vinto, perché si mettono il blu con l'arco non fare entrare e poi viene quell'altro là dietro. Ma lui non sa che io sono, che sono in base. A chi? I blu non sanno che io sono nella loro base. Come ci sei arrivato? È dietro. Cioè i verdi gli hanno fatto un ponte fino da loro. Ah. Gg. Aspetta che io due diamanti faccio la trappola rallentante. Ecco. E il bianco è nella base dei. GG arrivo anch'io, se non muori. No dai sono caduto Dai fallo fuori ti prego che di sotto il letto Quanta vita aveva? Non lo so No lui non ha colpito l'altro che è ucciso Io non so Cioè credo che siamo credo sul fullo perché era appena morto Ci sta arrivando in base Ma se sono io in base No no ma ah, stanno andando dai pink, io ero convinto che eravamo i pink, perché come eravamo i pink? Dove stiamo? Questo è nabissimo. Non con l'arco, che base è? Più o meno un Dove sta? E eh, gli ho appena dato due smeraldi E un diamante In Che base? E nei base pink sta. Ok l'ho lasciato con 6 di vita ma che cosa ma a 0 di vita 0 di vita significa 1 di vita Cam no, I pink dove sono dai boh, io vado a sembra... farmi la roba in diamante in smeraldo Mi sono fatto una pozione del salto con l'unico smeraldo che ho vinto. E ti prendi danno quando salti con la pozione eh, del salto. So. Facciamo presto che devo andare dal dentista. Eh, non ti sei lavato i che... denti, eh? Eh, non ancora. Ora faccio spada e armatura in diamante e lo faccio fuori. Faccio anche l'armatura. No, no, ma no ma è qualcosa di assurdo questo qua, non ti riesce a colpire. Eh dillo che sei in Ma se non ci sono due film assolutamente tu stavi raccogliendo le cose per farti l'armatura. Dai A parte che l'ho fatto. Eh, prima ti ho fatto fuori, quindi sì. Guarda che li faccio, eh Faccio un bel golem così anzi ne faccio due perché ho appena scoperto di avere un sacco di materiali nella cesta faccio bene due golem me li metto qui poi mi faccio l'arco mi faccio 64 frecce poso questa spada qua ora mi compro delle mele d'oro l'hai fatta a te uscire eeeh uh, vabbè vabbè tanto ho una spada qua di ferro lo puscio subito Questo boss spamma da paura. E hey, madre l'ho lasciato con 0 di vita. Se vai al centro lo fai fuori. Tu scommetto quanto vuoi, che non sei. quanto voglio appena sei al centro. Senti, aspetta che sto facendo fuori un golem. Ma come mi ha ucciso? Vabbè, me ne ho pisto golem. Faccio ancora me la d'orti! L'ho ucciso. Hai ucciso il golem? Eh sì. Ma dove sta sto qua? Attenzione che potrebbe avere... È in una base, adesso lo facciamo fuori, sta tranquillo Di parte doro, visto che ho un cuore No, non ce l'ho, l'amelatoro Ma poi tanto prima che arriviamo da lui e il Tanto adesso è senza armatura Andiamo, andiamo Perché senza armatura? Vieni Ma non in... con di qua ho l'armatura in diamante Oh, mamma mia che sta sparando con l'arco. Vedi così con l'arco, non ti può buttare giù almeno. No, oddio. Si è <ride> giù. E va niente ragazzi, abbiamo vinto questa partita, noi ci vediamo Durata prima, 20 il canale 20. DS2004 in descrizione, in modo che voi possiate iscrivervi, fatelo raggiungere i 100 iscritti, se no lui è triste, adesso è 86, quindi dai 14 voi andatevi a iscrivere tutti, lui ha tanto ragione nella vita. Ehm, a dire, <ride> hai una freccia ciao". nel collo. Va bene, arrivo esattamente ai, 30 min ai 20 minuti, ciao.